Benvenuti in questo nuovo video su Halo Infinite. Io sono il Glacial Sphere e senza ulteriori indugi voglio subito iniziare la campagna, la nuova campagna. Ok, continuiamo la campagna che abbiamo iniziato nel primo episodio. Ora c'è un piccolo caricamento, ok? Dovremmo fare la seconda missione in teoria. Trova l'infinity esatto. Yeah. Questo filmato in realtà l'abbiamo già visto nello scorso episodio, quindi lo salterò. È inutile rivedere due volte la stessa cosa, anche questo. Anche questo. Ok. Ed eccoci qui. Dove eravamo la scorsa volta. Perfetto. Iniziamo bene. Abbiamo ucciso questo elite allora io mi tengo quest'arma anche se però è solo al 18% come munizioni poi oh, boh cosa succede? ok quindi master chief ha rilevato un segnale che immagino sia dell'IA eh, dell'arma questo vorresti andare qui? come le phantom si dirigono verso di me ops ops, no, no, no, no, no, no, no, no ero, ero caduto ma non sono morto o ok, vediamo un po' come sta andando la registrazione, sembra bene quindi, ad andare qui sopra non ci sono riuscito molto bene a quanto pare ecco qua, devo prendere ancora un po' di dimestichezza que questi fulmini piacciono molto dicevo, devo prendere un po' di dimestichezza con il rampino vi ricordo intanto che sto giocando a difficoltà eroica, quindi un po' di... Aspetta, voglio vedere cosa c'è qui. Un po' di tattica serve. Mm. Mm. Sono caduto malissimo. Ok, dai, con calma. Riproviamoci. Magari lì c'era un collezionabile, non lo so. Volevo andare a vedere, insomma. Allora, l'elite qui l'ho ucciso, perfetto. Quindi andiamo qui. Oppè E io volevo andare di là Magari devo passare da qui sopra Attento dei phantom si dirigono verso di te Ecco esatto E eh, questo non è un collezionabile No? È solamente un scenario giustamente eh, Allora là ci sono dei nemici Però noi andiamo di qua Ma questi fulmini mi faranno male secondo voi Mi vede mi vede Grunt eh, ti vedo anch'io bel Grunt Morto Eh si sì. Spara qualcun altro non a me Che belli grunt Oh attento Eh qua è una situazione un po' stronza eh. ho delle armi ravvicinate Andiamo un attimo così Speriamo che non tirino delle granate Ora per stanarmi Ok Eh, l'aghi è sempre l'aghi eh. Dici? Sicuro che non posso batterti Ok, quest'arma me la tengo volentieri l Lo straziatore Come è stato tradotto in italiano Ma mi tengo anche l'aghi Allora, esploriamo un minimo qui in giro Ogni tanto scansioniamo Ricordiamoci di scansionare perché... Rivela anche delle cose interessanti la scansione eh? Ecco l'importante non spammarla Altrimenti diventa anche un po' bruttino da vedere Un altro straziatore qua Guardalo lì Fiero il grunt Là cosa c'è? Ma tra l'altro ha un raggio incredibile Questo Quest'arma quest eh? Dicevo un capitano un capitano abbastanza temibile dato che ha quest'arma Proviamo a fare un po' il rambo della situazione Non so quanto sia andato bene Ah ha fatto il giro Stronzo No eroica i nemici non sono eh, così, così stupidi Bene lo apprezzo Lo apprezzo che abbiano fatto questa cosa Ok, ora arriva la nave da sbarco Mentre là ci sono i grunt Provo ad ammazzare da lontano però arriva da sbarco. Sì, ha un bel range ma quest'arma non è che sia proprio il massimo, eh? diciamoci la verità Da lontano perlomeno Mentre da vicino fa la sua bella figura Ok, andiamo andare di qua Questo posto sembra un passo Eh, devo... devo sfruttare queste coperture Uuuuh Entra lì dentro Trova quest'arma Poi potremo andare Giusto? Arrivano da qua? Sì Devo smetterla di ricaricare a casa in continuazione Ha colpito il suo amico quel tipo Tosta eh, tosta a questo punto. Tosta perché ci sono anche quei nemici là. Dovrei provare ad uccidere prima quei nemici là sopra. Proviamoci. Allora, qui. Prima che arrivi la nave, uccido Grunt. Magari devo solo essere un po' più aggressivo. Esatto, ma mentre arriva la navetta da sbarco, io faccio fuori Grunt. Esatto. Ok, ed ora rimangono solo i brutti Però voglio ucciderlo quello, non voglio lasciarlo in vita Quante munizioni ho dell'aghi? Abbastanza Abbastanza da far esplodere quello e poi provare a uccidere anche l'altro Dai Sicuro? Eh, la è sempre laghi, caro mio Mi spiace, ma non c'è storia Anche se quest'arma me la prendo Comunque volentieri Ok, ci saranno dei collezionabili Qui in giro, secondo voi? Um... Boh, non credo Andiamo Ok Allora, l'ambientazione per adesso non mi dispiace Come interne Uh, questa, questa porta qua uguale a Quella di Halo, ci è il primo elo quanto richiamano questi corridoi sentinelle ma le posso distruggere è caduta quella no sentinelle beh come se ce ne fosse bisogno comunque hanno confermato che siamo in una struttura dei precursori è bellissimo è distrutto eh sì, ci sono navi degli esiliati, ovunque. Ma tiriamo una bella granatina, va. Cosa? Mi arrivo Cosa? Voleva farne un combo quello. Questo scappa? No, non scappa. Questi sussurri di chi sono? Tanto qui scommetto che ci saranno tipo dei collezionabili da prendere, sicuro. Dei teschi nascosti da qualche parte. Però mi, se, se mi metto a cercarli adesso il ritmo del gameplay rallenta immancabilmente, quindi... A parte morire come uno stronzo come ho appena fatto Che <ride> rimbalza giù la salma di Master Chief eh, A parte morire come uno stronzo appunto il gameplay rallenterebbe troppo Quindi sarebbe un po', un po' brutto da vedere Per questo lascerò la ricerca dei Dei collezionabili ad un secondo momento Ecco qua Continuiamo ad andare avanti. Credo si vada di qua, sì. Altre armi, ottimo. Armi e granate. Eh, vorrei cambiare arma. O, meglio, vorrei cambiare granata. Quindi prendiamoci quella il plasma. Ok. Bella lì. Oh, oh. Con oh, calma, ragazzi, eh. Pena per tutti. Uee, ue, ue. Pazziti. Cioè, questo Grunt eh, si è preso un po'... Si è preso un po' troppe libertà, eh. Che là c'è un'elite. Ah no, sono due Fuori uno E fuori due Ok un po' di forza brutta è bastata Vedete che qui sopra però c'è magari un collezionabilino Ma io fossi fossi nei game designer qualcosa qui sopra butterei Insomma Qualcosa un po' nascosta Però vabbè dai non dilunghiamoci troppo allora, prendiamoci una bobina e andiamo. Ce la portiamo via. Ok, un ascensore. Se potessi sapere come morirai, questa è la cosa che ci viene detta fin dall'inizio della... della. del gioco praticamente. Mi è uscito un obiettivo, per cui ho usato il rampino correttamente 50 volte. Quanta voglia avrei di tirarla in faccia alle sentinelle? Questa. Questa bobina Però per, per ora me la tengo sopra c'è un collezionabile sei, sei tu un collezionabile? No, non è un collezionabile Non li troverò mai Questi collezionabili, mannaggia Ok, portiamoci dentro di questa bobina Il primo nemico che, che vedo Anche fosse solo un grunto, gliela sparo in faccia allora Però che belli questi, questi interni ragazzi eh, C'è da dire Halo sembra aver ritrovato per fortuna il suo stile Uno stile che mancava da tanto tempo Guardali là Guardali là <ride> Allora vedi qua si faceva il giro Si veniva su dalla stessa parte Quindi continuiamo di qua Guardali lì Ok Oh, tanti nemici, eh? Non te ho manco notato, Grunt. Pazzito questo Grunt. C'è un nemico qui dietro, vero? Dove sei? Qua. Tornano anche i cori nella musica. Guardalo la fiero Vorrei prima però uccidere i suoi amici Ma ah, quanto si muovono gli elite Ma niente possono contro lo straziatore E se io lo tengo premuto Faccio esplodere tutti, infami Morto, perfetto E se io tu usassi il rampino? Bene, volevo colpirlo <ride> a distanza ravvicinata. Allora, questo è finito, quindi mi prendo la pistola d'aghi, che mi va più che bene. Eh, vado a prendermi anche un altro paio di munizioni che avevo visto qui. Ah, qui c'è la, la pistola d'aghi e qui lo straziatore, perfetto. Continuo ad avere queste granate spuntoni, che se non sbaglio si aggrappano... Alla carne dei nemici Che belle queste, queste porte Come si aprono Altri sussurri Sussurri nell'oscurità Ma si può andare magari da qualche parte Qui sotto Ok Questo corridoio mi ricorda molto Il corridoio d'accesso alla camera di controllo, alla sala controllo di Aluno. Cosa sono questi me lo, me, lo, me lo stavo no, per ho chiedere. Ho le storie, ma, cavolo, è più folle di questo è sicuramente da approfondire. Chissà cosa sono, può avere a che fare con il compositore del didatta, oppure sono un indizio che ci verrà chiarito dopo, spero. Ma se non le arpiono... è Come sai che questa non è una trappola? Non lo so Se le arpiono muoro? Bene <ride> Poco dopo aver detto che non sapeva se fosse una trappola Effettivamente se, suici... se si suicida Ho sbagliato <ride> Ho sbagliato il pulsante Ok dai Andiamo un po' più spediti Roba dei precursori, giusto? Ho sentito le storie, ma cavolo e, più folle di quanto e qui sarebbe stato un buon momento Per introdurre un po' meglio Cosa, cosa siano i precursori A chi sta giocando non per la prima volta non è una non so. fa, fa dire qualcosa Master Chief che Questa, tua arma ne uh. Uh. Da questa parte. Quest... Oh Questa è esattamente La sala controllo di Halo 1 Che bello Anche questo Sì è come se è rotto questo anello Ma è anche un richiamo al finale di Halo 1, dai, bellissimo Bello, bello, bello Ma che grafica E questo gioco tra l'altro non ha ancora il ray tracing Immagino come diventerà con il ray tracing Che cazzo? E anche questa l'avevamo vista Sono passati mesi. Nel riguardo ne di presentazione che è Eccola Ho incazzato? L'agenza artificiale Cortana è stata cancellata E come? Da te? Certo che no Per caso hai battuto la testa? Non ti ricordi? Il mio compito era entrare nell'installazione Imitare Cortana e bloccarla per il recupero Tu dovevi okay. portarla all'infinity per la cancellazione Ma se non sei stato tu Allora vuol dire che è successo qualcosa in seguito al dispiegamento doveva completarsi la mia autodistruzione ma sono qui <ride> bene e ok cosa? la mia programmazione è saltata non dovrai essere qui ti prego di cancellarmi no no, <ride> no. <ride> io sono stata creata per uno scopo e quello scopo è stato raggiunto quindi la mia missione è terminata ne abbiamo un'altra gli esiliati useranno l'anello come arma e noi dobbiamo impedirglielo. Come al solito. Prima di tutto, che cos'è un esiliato? Secondo, forse avrai notato che buona parte dell'installazione è stata d'ambizzata perciò è inutilizzabile. E terzo, per usare l'anello serve un indice di attivazione, cosa che Cortana aveva. Anche io ne avevo alcune parti, sai? La tua cancellazione è stata interrotta. Dobbiamo scoprire perché. Ma non era questa la missione? Le missioni cambiano. Succede sempre. Sei sicuro? Che Cortana magari voglia prendere il controllo di questa IA, quindi mm, ha fatto in modo che non si distruggesse. Dato che è molto simile a lei. Vai. E ora torniamo ad avere anche un IA nella testa. Ok, obiettivino della storia Sei stata tu? No, rimuovendomi hai attivato una risposta dall'anello Tu devi capire, tu devi... non c'è molto, molto tempo Se potessi sapere Potete come morire, vivresti mai. la tua vita diversamente Quella voce è cortana questi movimenti ricordano invece molto Halo 2 Polvere Cosa hai detto? Polvere e Deki Questi sono frammenti di dati ripetuti fino all'esaurimento dell'energia Dust and D.Cose, citazione al finale di Halo 1 Quello che rimaneva di tutta la nostra avventura sul primo Halo 75 soggetti sali, selezionati da me personalmente Perfetto, per repro Qui la Alcy sta raccontando l'inizio del programma Spartan 2, quello di cui fa parte anche il nostro protagonista, Master Chief. Che è ovviamente Master Chief. What? Hologrammi? Bambini sono, sono immagini bambini che diventeranno poi degli Spartan. È stato assegnato un esatto. 1 1 John. 1 1 7. Siamo noi questo salvataggio checkpoint. Prima di continuare, ragazzi. Però io Direi di concludere qui il video, questo secondo episodio è finito con il recupero della ya, della nuova IA, l'arma, e ti ricordo quindi di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Nel prossimo video continueremo esattamente da qui, quindi al prossimo video!